Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, quest'oggi vedremo come animare le forme geometriche in Adobe After Effects. Tre minuti per parlarne quindi iniziamo subitissimo! Cosa vuol dire animare una forma geometrica in After Effect? Vuol dire fare qualcosa simile a questo, trasformare un rettangolo in una stella e poi volendo modificare i vari punti del, della forma geometrica e eh, animare come noi vogliamo, a nostro piacimento. Ovviamente questo è solo un esempio, eh, il discorso dell'animazione delle forme geometriche in After Effects meriterebbe probabilmente un corso a parte, tanto è complesso e tante sono le opzioni che avete a vostra disposizione, ma in questo mini tutorial di 3 minuti eh, vedremo come realizzare l'effetto appunto simile a quello che avete visto in questa anteprima bene ricominciamo da capo e creiamo iniziamo col creare un rettangolo eccolo qui lo posizioniamo al centro del nostro fotogramma bene ipotizziamo di voler trasformare questo rettangolo in una stella come fare dobbiamo poter chiaramente animare i punti che compongono questo rettangolo se voi andate ad analizzare il livello forma appena creato eh, noterete che eh, tra eh, le varie opzioni tra i vari parametri troverete la voce tracciato rettangolo 1 ma se lo aprite trovate dei parametri che in realtà non ci sono molto di aiuto trovate la scala, trovate la posizione, trovate eh, la rotondità e non sono parametri con cui è possibile giocare per esempio per trasformare questo rettangolo in una stella. Come fare allora? Bene intanto creiamo una stella creiamola per avere un riferimento quindi andiamo eh, nello strumento stella e facciamo un doppio clic e abbiamo creato così un nuovo, una nuova forma geometrica appunto stella. Espandiamo anche qui le proprietà della stella, espandiamo le proprietà tracciato eh, poligono stella e anche qui trovate delle opzioni che sono diverse rispetto a quelle del rettangolo di prima ma che comunque ancora non ci aiutano. Il segreto per trasformare quel rettangolo in una stella è trasformare il tracciato della stella in un tracciato bezier e fare la stessa cosa con il rettangolo di prima e poi utilizzare i fotogrammi chiave per creare la transizione come fare bene selezioniamo il tracciato poligono stella tasto destro del mouse e clicchiamo su converti in tracciato besie ora la stella è stata trasformata in un tracciato besie posso serenamente cliccare sul tracciato appena creato appena trasformato con questo tracciato selezionato andare sulla voce modifica copia e in questo modo il tracciato è stato copiato nella memoria del nostro computer per il momento la stella non ci serve più possiamo tornare serenamente al nostro eh, rettangolo creato poc'anzi lo riaccendiamo anche qui dobbiamo fare la stessa cosa trasformare il tracciato convertendolo in un tracciato bezier anche qui eh, adesso vedrete che c'è il tracciato del nostro rettangolo e adesso utilizzeremo i keyframe per creare una trasformazione del rettangolo a stella. Inseriamo il primo keyframe, andiamo un pochettino avanti nel tempo e a questo punto, selezionando il tracciato del rettangolo, andiamo ad incollare il tracciato della stella. Incolla ed ecco che all'improvviso il rettangolo si è trasformato in una stella. Vediamo come avviene la transizione. Si potrebbe parlare ancora molto delle animazioni, delle forme geometriche in After Effects, ma questo è solo un mini tutorial e dobbiamo fermarci qui. Grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato FabianBrosi.it, tutorial chiocciola è l'indirizzo dove scrivere per richiedere i video tutorial su misura per voi, iscrivetevi anche a questo canale YouTube e mi raccomando accendete le notifiche. Al prossimo video, ciao!